Raga Muffin Style Lo sciamano dal The Lollis Underground Che te canta una storia d'amore Tra un uomo e una nazione Senti come fa più passano gli anni e più capisco che so ignorante Problemi che di cause e conseguenze ce ne tante Non li risolvi mica semplicemente in un istante Ci voglio menti critiche a confronto lampante Ma adesso che è arrivato il capitano intollerante Guida la nostra barca e non ha aperto mai un atlante 16 anni fuori corso per diventare così arrogante Lui che ci ha capito tutto se la prende col migrante Forza oh mio capitano non sei tu che sei strano, se penso ad ogni italiano, che t'ha consegnato lo scettro in mano. Senti caro Matteo, che rima che te creo, per me sei solo un babbeo, ma l'Italia è Giulietta e tu sei Romeo. Io che sono plebeo, non faccio un piagnisteo, ma scendo giù il corteo e chiedo la tua felpa come trofeo. umane per te diventa un criminale prendersela coi deboli è ciò che cura il nostro male soltanto fino a ieri schifavi il meridionale stranamente se l'hai scordato e adesso te vota uguale vorresti far sgomberare ogni centro sociale posti dove puoi aggregarti senza spendere un capitale siamo secche, brutte e cattive ma con in testa un ideale chiediamo un mondo Migliore diritti e giustizia totale forza o oh mio capitano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 Ogni storia d'amore che si rispetti Non piaci per quello che sei ma perché vestiti metti Hai ammaliato tutti con le tue felpe, i tuoi berretti E sti cazzi se poi i diritti umani ti vanno stretti Un italiano su tre si fida di te senza sospetti Non vede un neofascista che lo frega coi trucchetti Si immagina tanti pregi e si dimentica i difetti E a noi che protestiamo ci considera reietti Forza mio capitano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 Sono plebeo, non faccio un pianisteo, Ma scendo giù il corteo E brucio la tua peppa come trofeo